Benvenuti ragazzi a un altro video sull'evoluzione di parole. Io sono Il Rezzo e oggi parliamo della scrittura delle canzoni. Come scrivere una canzone. E ovviamente questo non vuole essere un tutorial passo passo, e pratico, diciamo in cui scriviamo insieme una canzone. Volevo semplicemente darvi qualche informazione in base anche a quella che è la mia esperienza diretta come musicista, produttore di testi e di canzoni e magari vi lascio anche la playlist a al, um, alcuni brani del, del disco così vi fate un'idea e mi dite anche voi se eh, diciamo, tutta la teoria che vi dirò in questo video è stata applicata bene con i miei testi o meno. E, um, Dicevamo eh, da cosa si parte per scrivere? Si parte dall'esigenza, ognuno di noi ma tutti abbiamo cose che non riusciamo a spiegare nella nostra vita quotidiana con le parole e di conseguenza appunto le cose sono due o ce le teniamo dentro o le buttiamo fuori. Se abbiamo la fortuna di avere delle persone fantastiche intorno a noi che sono molto recettive, molto interessate a quello che noi abbiamo dentro, chiaramente eh, sopperiremo molto a questo bisogno. Sta di fatto però che comunque ci sono davvero delle cose, delle sfumature, delle percezioni, magari legate anche alla nostra storia personale, che è molto difficile comunicare agli altri. E qui allora arriva la scrittura, arriva la poesia, arriva l'arte. E quali sono gli approcci principali che possiamo avere quando ci vogliamo mettere a scrivere una canzone? E allora, possiamo partire da un'ispirazione un che abbiamo avuto, da un'idea, da una frase che ci colpisce o che ci, o che ci suona in testa. E dalla nostra rabbia verso un determinato fatto politico, sociale, e, oppure da un atteggiamento culturale che non ci piace, possono, diciamo, il punto di partenza può essere qualunque. L'importante è che a, abbiamo molto chiaro qual è appunto il nucleo della canzone, cosa vogliamo dire alla fine, al di là che lo riusciremo a comunicare bene o male, ma sarà bella o meno la nostra canzone, ma Cosa vogliamo dire? Partiamo da lì e cominciamo a scrivere tutte le cose che ci vengono in mente rispetto a quella cosa. La proviamo a descrivere da tanti punti di vista. Eh, ad esempio, se io voglio fare una canzone su, che ne so, sul momento in cui ho conosciuto mia moglie in treno, dovrò descrivere, eh, al, almeno indirettamente eh, o accennare, far capire comunque nella mia prosa, quello che sta succedendo, dove siamo, il dialogo che avviene tra chi e chi avviene e quindi diciamo per fare questo ho bisogno ovviamente di saper utilizzare molto bene lo strumento principale, quindi la lingua italiana. Dico questo ragazzi perché eh, se voi provate a prendere un testo inglese qualsiasi, prendete non so le istruzioni della dell'aspirapolvere, vi mettete sopra una qualsiasi base musicale e noterete subito che c'è una facilità incredibile di cantare. Perché? Perché l'inglese, la maggior parte delle parole in inglese sono parole monosillabiche o bisillabiche questo fa in modo che è come se nel tracciare la melodia della canzone noi avessimo a disposizione tanti piccoli puntini ogni parola, essendo monosillabica, si associa perfettamente ai suoni come dire una nota, una parola cosa che non avviene in italiano a scrivere da una storia personale come sapete la maggior parte delle canzoni pop e rock a livello mondiale direi parla proprio di storie personali sono tutte storie quasi sempre sul tema amoroso quasi sempre finite male o comunque con un po di amaro proprio perché chiaramente mentre le storie finite bene quindi diciamo le storie di amori veri concreti reali sono poche eh, le storie fallite sono infinitamente più numerose questo fa in modo che tutti questi fallimenti siano proprio quello che crea grande empatia verso questo tipo, tipo, tipo di testo Lo stesso motivo per cui io non provo nessuna empatia a livello personale quando sento delle canzoni sull'amore andati male non posso impedirmi di pensare che quel testo non sia proprio così vero, così sentito, perché se l'amore è andato male, perché doveva andare male, non poteva succedere nient'altro mentre spesso nei testi sentiamo, ah oh, se avessi fatto, se avessi detto, se fossi ancora qui, se avessi detto quello se... no, nell'amore non funziona così ragazzi, cioè una persona o la ami e la stimi e quindi eh, superi tutte le difficoltà di comunicazione con questa per stare con lei Oppure se basta una cazzata qualsiasi per allontanare due persone, quell'amore era un amore molto superficiale e queste canzoni sono canzoni molto superficiali, senza togliere i meriti che hanno, nel senso che è vero che ci sono molte canzoni anche superficiali che però coinvolgono, perché uno per il potere della musica e due perché bene o male raccontano una storia che tutti abbiamo vissuto almeno da ragazzini, insomma, la delusione amorosa oppure il desiderio, la brama per la donna che non, che non, non, non è impossibile, un po' come Beatrice per Dante, il cielo, se come quei tuoi occhi sono, i tuoi capelli sono così, l'aria non la... lasciamo perdere queste immagini, parliamo della vita concreta, è molto più bella e molto più poetica. Detto questo, ragazzi... Vi dico ciao, no, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Voi ovviamente iscrivetevi se non l'avete già fatto e commentate, quindi datemi la vostra, il vostro parere, quali sono gli autori che ascoltate di più. Avete provato a scrivere delle canzoni, avete avuto una bella esperienza, una brutta esperienza, avete smesso, continuate, siete appassionati, ditemelo. E volete suggerirmi delle, delle letture in base appunto all'argomento che io le farò volentieri, poi magari facciamo un altro video. E insomma dai, portiamo avanti un po' questa comunità che secondo me può creare delle cose interessanti. Detto questo ragazzi, vi saluto, ci vediamo mercoledì prossimo con un altro video di Rivoluzione di Parole.